fa fece tutta una serie di video parlandovi degli stalker del cyberbullismo dei molestatori circa due o tre anni fa due anni fa un anno fa due parlandovi della mangiatrice di pizze alla vaiana cioè con l'ananas che è una vaiana e di una sua carissima amica che in realtà si sono conosciute attraverso di me che eh, non dico il nome o il cognome ma sembra che è una che eh, la pace la compra non ha caricato neanche un video sul suo canale ma eh, ha subito fatto comune la conquista dicendo che aveva ragione ed è per questo che a distanza di tanto tempo faccio altri video parlando sulle cose strane che succedono in eh, in youtube ma anche in instagram in facebook twitter reti sociali Comunque, come fanno tutti i più grandi youtubers, innanzitutto vi dico iscrivetevi al canale, azionate la campanella, commentate questo video eh, condividendo le vostre esperienze sul tema e condividetelo affinché anche altri possano parlare se eh, se hanno sofferto del cyberbullismo o del bullismo di persona, possano condividere le loro esperienze nei commenti sotto questo video. Naturalmente eh, caricherò questo video già come faccio ultimamente in premiere differita, cioè già la premiere una differita della diretta. Però io pro, lo programmerò questa premier perché se carico come all'inizio, guardate i miei video del 2013, 2015, 16 ne facevo anche 3-4 alla settimana, poi sono pochi i telespettatori i, i, i, quelli che guarderanno i miei video. Allora Ogni settimana ogni 10 20 giorni programmo l'uscita di un video ultimamente così non sono eh, troppi video e pochi per pochi telespettatori iniziano bene adesso inizierò con il tema lo riconoscete perché mi chiedete molte volte di me sono io e eh, 20 anni fa le mie ciò to. se questo video raggiungerà più di mille visualizzazioni eh, vi racconterò dettagli della mia vita ma adesso passiamo a noi avete mai avuto a che fare con gli stalker i molestatori nelle reti credo di sì a parte naturalmente quelli più ovvi che vi insultano. Eh, arrivano anche a minacce che poi sono infondate, ma a qualcuno mettono paura purtroppo, le persone più deboli eh, e via dicendo. Poi ci sono quelli che dicono: a ah, io non ti seguo più, io non guardo più i tuoi video, sei stato cattivo quindi non si limitano a dire che fai del materiale stupido o che sei stupido ma dicono io guarda che non ti do più il like che non ti seguo più eh, va bene se nasce dalla scelta di uno io la rispetto poi oltretutto con tutto il rispetto parlando a chi gliene importa io faccio i video per chi li vuole vedere non per chi non li vuole vedere e Mi viene da ridere perché generano lo stesso visualizzazioni. Eh, C'è stata questa persona che comprerebbe pace, Maria, non dico di più, che eh, dice, ha detto: Io non, non, non seguirò più i tuoi video perché già ha ra ragione la guaiana mangiatrice di pizza all'ananas. Vabbè, allora in pace rimaniamo. Non vuoi più vedere i video. Io già avevo circa 1900 iscritti. Non che non mi importi, ma voglio dire, vabbè, eh, mi hai seguito fino adesso hai guardato molti dei miei video, ti ringrazio, non mi vuoi vedere. La, la ragione è tutta tua, cioè, eh, io anche, mi sono iscritto a molti canali, ho visto molti video che erano interessanti. Poi, siccome seguo molti canali, eh, non posso continuare a seguire tutti. Qualcuno me ne scordo, ma non gli vado a scrivere sotto il video: Guarda, questo è l'ultimo video tuo che guardo perché non ho più tempo di seguirti. Perché sta male anche in Instagram ho dato like a un mucchio di profili senza essermi iscritto e poi non gli ho dato più like. Ma non è che gli ho detto sotto l'ultima foto in privato, Guarda. Eh, non do più like eh, alle tue foto perché non mi piacciono più. O oh, guarda, smetterò di darti like alle tue foto anche se tu ne ricevi 3 o 4 e con i miei like fa la differenza. Che senso avrebbe? Allora, questa che compra la pace ne deve comprare in quantità industriale per stare soprattutto in pace con se stessa perché io dico vabbè tu non mi segui ma che differenza faceva eh, prima ricevevo 200 400 visualizzazioni con te una in più ti ringrazio ma dopo di te continuo a ricevere dalle 200 alle 400 visualizzazioni andate a vedere i video eh, dal 2017 2018 ad oggi non è che senza di lei abbia perso 10.000 visualizzazioni perché riusciva a condividerli a 10.000 persone, cioè, se con tanta fortuna per non utilizzare un altro termine arrivavo alle 400 visualizzazioni, lei magari condivideva i video, ma non tutti li guardavano. Allora, voglio dire: eh, Grazie, grazie, cara amica, grazie per avermi seguito. Ma che, che differenza fa con te o senza di te? E poi le dicerie di quella persona, di quella vaiana mangiatrice di pizza l'ananas, che voleva sfruttarmi in Instagram per avere più like, ci riusciva perché quando metteva l'hashtag Sant'Enciani in Instagram, riceveva anche mille like. Poi doveva chiudere tutti i profili perché si comportava male, ma detto, faceva delle cose brutte. E poi ha litigato pure con me. E adesso in Instagram non sta quasi più presente, già molti profili inattivi da anni. Forse gli richiuderanno prima o poi. E c'è dei canali di YouTube dove continua a cancellare i video che fa perché molte volte salvava i, i video di 15 secondi di like o di Instagram in YouTube. E aveva un canale che adesso in pratica c'è 10 video ne aveva migliaia di video con zero visualizzazioni allora io dico queste due persone quella che compra pace a tonnellate e non gli serve a lei la pace forse comprerà pece e la mangiatrice di pizza l'ananas hawaiana le due sommate insieme ci avevano 26 iscritti perché la questa la quella compra lì Pace ci aveva uno o due iscritti e zero video 1 o 2 compresi me e l'altro ci aveva 24 e 26 iscritti e molte volte gli iscritti neanche gli vedevano i video e mi vengono a insegnare a me cose capito è incredibile vabbè comunque stavo dicendo un'altra cosa che non sanno questi molestatori quella che acquistava pace e non gli serviva la, la compratrice di pace o di pece perché era più infernale che non uh, angelicale e la mangiatrice di pizza la l'ananas e che per esempio quest'ultima la mangiatrice di pizza l'ananas la ha un solo mio video perché era una compulsiva l'ha commentato eh, 180 volte e quindi ogni volta generava una visualizzazione in quel periodo grazie a queste due stalkers o molestatrici virtuali io ho avuto più visualizzazioni eh, forse non dico quel mese ma quell'anno eh, che mai quindi a volte conviene conquistarsi un odiatore eh, nel senso che io ho molte persone che mi ammirano ma dicono sai Sant'Enchan. io non ti posso seguire sempre ti vorrei seguire di più ti ringrazio dei video che fai e mi guardano una volta al mese una volta ogni tre mesi ciò circa 2000 iscritti o oh, li ho superati poi vanno del su giù su giù i, gli iscritti quindi li ho superati molte volte 2.000 iscritti poi c'è chi va c'è chi viene però non ho 2.000 visualizzazioni ogni volta. Invece, quando trovi un odiatore, uno scorreggione da tastiera, come dice Cicalone Simone, lui si dedicherà esclusivamente al lavoro, perché per lui è un lavoro, di commentare negativamente tutti i tuoi video, magari ne hai 3.000, li commenta tutti e 3.000, e di guardarli, e addirittura di mettere un commentario dietro l'altro negli stessi video, e se tu gli rispondi, e siccome sono dei provocatori continuerà a insultarti allora primo ricordatevi non bisogna cadere nella provocazione degli stalker perché poi denunciano la tua risposta e non devi neanche essere scortese con loro nei video perché denunciano quello che dici o quello che scrivi eh, ti fanno eliminare video ti penalizzano il canale però possono fare chiudere quindi, e poi non c'è cosa più provocativa per un provocatore che rispondere in forma civile io sempre rispondo in forma civile nei video e nei commentari in questo modo si eh, arrabbiano ancora di più per non usare un'altra espressione e continuano a insultarti per quello quella mi aveva risposto 180 volte perché io non la facevo uscire con la sua con i suoi insulti ma io dicevo non puoi esprimere la stessa cosa in toni più civili? Eh, grazie, comunque, di aver visto il video. Allora lei che smanettava col cellulare ritornava nel video, rispondeva. E intanto che ci metteva mezz'ora a rispondere, aveva già visto per intero il video di, di mezz'ora. Quindi ho avuto 180 visualizzazioni complete di un solo video, di mezz'ora. Immaginatevi voi che ne ha commentati più di 30 io quel giorno ho fatto bingo, quindi conquistatevi anche gli odiatori e poi sappiate che non solo i like, ma anche i dislike e i commentari negativi fanno statistica in YouTube perché ci sono dei video che sono trend, non perché hanno ottenuto molti like, mi piace commentari positivi e condivisioni perché vengano commentati positivamente, like positivi, ma al contrario perché hanno ottenuto così tanti dislike che passano a essere tendenza in youtube come a volte i peggiori film trash che ha prodotto il cinema mondiale passano a essere dei cult nuovi i film di serie z passano a essere i migliori perché a volte il peggio del peggio passa a essere il meglio quindi tutto ciò che è considerato il peggiore in youtube come i mostri del trash italiani sono considerati poi i migliori perché irripetibili unici quindi sfido chiunque sotto questo video a commentare male e a dargli dislike e a condividere affinché anche altri diano dislike a questo video e, e a commentare negativamente probabilmente saranno molte più persone interessate a fare questo che le persone interessate a dargli like e a commentare positivamente quindi tutti gli stalker che mi avete seguito fino adesso, sfogatevi sotto questo video mettendo i vostri commentari, che io vi risponderò cortesemente, e poi dategli dislike, ma soprattutto diffondete questo video affinché anche i vostri amichetti stalker possano fare lo stesso, diffonderlo fra tutte le loro comunità stalker, dargli dislike, magari saranno migliaia di persone, e commentare negativamente qui sotto quindi con questa è tutto eh, non so mi sembra io il 20 novembre ho programmato una una premiere addirittura il 20 novembre non so quando uscirà questo video come premier programmato ma vi invito a, a guardare le premier che seguiranno perché quando uscirà questo video già le premier programmate anteriormente e le avrete viste forse o forse no, però io adesso programmo le uscite del video: dei miei video come premier programmati perché così, se ho qualcosa da fare durante la settimana, i video li ho già filmati, caricati e dovranno uscire a tempo debito perché ci sono settimane che non posso filmare un solo video, e allora a volte eh, non faccio video per due, tre settimane, due mesi. Eh, quello penalizza il canale bisognerebbe fare un video a settimana ogni 10 20 giorni allora da quando ho scoperto questo sistema a volte in una settimana faccio quattro video e poi li programmo ogni 7 10 20 giorni a seconda del ritmo che analytics mi segnala e, e anche vid IQ. e quindi eh, io vi consiglio a tutte e tutti voi se mi avete seguito fin qua di girare video ogni volta che potete come fanno gli scrittori che scrivono più di un libro all'anno e poi eh, pubblicarli video come fanno gli scrittori ogni volta che gli conviene quindi volete fare un video a cadenza settimanale ogni domenica allora voi avete già quattro video quei video ne programmate l'uscita non so ogni 30 giorni in modo che se volete fare un video intermedio o una live la potete fare io infatti così a volte gli do scadenze molto larghe in modo che eh, se nel mezzo voglio caricare un'altra premiere o fare una live c'è spazio altrimenti dovrò fare da qui a due o tre mesi la programmazione allora con questo è tutto se avete anche delle domande da farmi su, su come Fare le premier differita o programmate scrivete qua ma mi raccomando se avete delle esperienze sul tema di questo video commentate e condividete anche ai vostri amici e contatti affinché anche loro possano raccontarmi le loro esperienze e condividerle fra tutte e tutti ciao ciao è un tema molto preoccupante c'è gente che è arrivata a estreme conseguenze per colpa degli stalker virtuali che magari era tutto fumo di paglia, non avrebbero fatto nulla, infatti, molti stalker hanno detto, ma noi scherzavamo, non pensavamo eh, si sarebbe arrivati a tanto, e non vi dico i risultati eh, di certi stalkeraggi perché altrimenti YouTube se questo video fa le monetizzazioni, non me lo monetizza. Ciao ciao del vostro amico Sant'Engian. adesso appariranno a fine riproduzione le, le, le, i video consigliati e poi qua in alto avrete avuto la possibilità di guardare altri video consigliati quindi le schede a fine riproduzione e video consigliati mi raccomando guardateli eh? e commentateli ciao